Un umano aumentato è una nuova tipologia di utente dei social media che eh, utilizza i bot per migliorare la propria visibilità o la propria influenza all'interno dei social network. Immaginiamo che questo sia il nostro umano aumentato. Ne abbiamo di due tipi. Nel primo tipo questo, um, questo utente viene seguito da altri utenti automatizzati che prendono il nome di bot e chiaramente anche da altri utenti umani classici e questo viene eh, sostanzialmente utilizzato per gonfiare il proprio numero di follower quindi ottenere più visibilità all'interno del social network. Eh. Il secondo tipo di umano mentale è quello che produce invece un contenuto qualunque, può essere un post su Facebook o per esempio un tweet eh, su Twitter. E ingaggia diversi bot, molto numerosi a volte, per retwittare e diffondere questo stesso contenuto in modo da ottenere influenza e visibilità rispetto a quel contenuto. Abbiamo analizzato eh, l'attività social durante le recenti elezioni politiche italiane utilizzando tecniche per analisi di sistemi complessi e di intelligenza artificiale e quello che abbiamo scoperto è che ci sono numerosi eh, umani aumentati che hanno svolto un ruolo cruciale all'interno del social network.